Azione prima! Oggi ci troviamo qui a Palmar, al sud di Tenerife, un sito splendido dal punto di vista della biodiversità. Però c'è un però. Cosa succede qui? Purtroppo dal Sudafrica è arrivato, non si sa come, magari attraverso l'acqua di zavorra delle navi, attaccato sotto una nave, importato in qualche modo, sicuramente a causa dell'uomo, è arrivato un riccio. E questo riccio sta rompendo quello che è l'equilibrio naturale della zona. E, um, è un riccio che praticamente è arrivato qui non ha trovato un suo predatore naturale. Non ha trovato un suo predatore naturale e eh, ha via libera sta mangiando tutto, sta distruggendo tutto, sta creando dei problemi a quelle che potevano essere delle aree narseri per i piccoli pesci. E eh, in un certo senso la colpa dell'uomo in questo caso è doppia, perché non solo ha introdotto questo riccio, ma questo ecosistema così equilibrato, così bello, poteva anche difendersi da solo, in quanto qui ci poteva essere un predatore naturale che era rappresentato dalla ragosta canaria che a causa della vita dell'uomo purtroppo è uh, quasi assente, sta scomparendo e uh, non permette diciamo, al... Uh, al sistema mare di riporsi in equilibrio. Come possiamo noi intervenire su questo problema del riccio? Cioè noi andando a fare snorkeling o andando a fare sub, possiamo intervenire facendo qualcosa contro questo, diciamo, persecutore o Grazie. questo invasore? Attualmente eh, i diving sono autorizzati a, eh, diciamo, contrastare l'azione e l'opera di questo riccio e eh, infatti spesso, eh, quando si va in immersione, eh, si uccide questo riccio tutto ciò non deve sembrare qualcosa di crudele ma è semplicemente un modo per eh, diciamo una piccola azione da parte dell'uomo per rimediare a quello che è stato il suo errore fatto in precedenza Perfetto. grazie comunque se eh, al di là dell'azione dell'uomo se non fossimo stati così, così avidi avessimo lasciato la ragusta non avessimo sfruttato questa risorsa così tanto il sistema sarebbe stato in grado di equilibrarsi da solo, quindi se ci fosse una regolamentazione un po' più restrittiva, una legge a tutela di questi animali che sono i predatori naturali dei ricci, il sistema diciamo, sarebbe in grado da solo di riequilibrarsi, quindi speriamo bene. Bene, buona caccia a tutti quanti, grazie dal Palmar, perché cos'è Tenerife una nuova iniziativa per salvare l'ambiente di Canarias, grazie a tutti. Grazie.